Con la soluzione, faccio un esempio. Ringrazio Ludovici di nuovo perché Ludovici quando fa le interrogazioni, intanto le verifica la mattina e a volte le verifica anche un me perché c'è un'està mentale di voler fare il bene di questa città. Al contrario, magari di qualcuno che dice di voler, di voler fare il bene della città e poi fa di fatto chiede il numero legale per far mancare il numero, stando al di fuori dell'assise. E questa è la questione, caro Presidente, di regolamento che va modificata perché chi chiede il numero legale deve stare in aula, non può stare al di fuori. E poi dopo bisogna subire un'ora di interrogazioni dicendo che noi, e mi riferisco a qualcuno, vogliamo bene la città, però guarda caso non ha dato nemmeno la presenza in aula. Però capisco che è l'opposizione, non capisco che è l'opposizione, ed è giusto che faccia l'opposizione, però non arrivare con a fine dei discorsi dicendo ci dobbiamo mettere tutti intorno al tavolo per ragionare tutti insieme, perché il sindaco ed altri tutti i giorni affrontano la gente, tutti i giorni io affronto migliaia di persone. Questa mattina abbiamo inaugurato, e vedo delle presenze, un, una bellissima aula di informatica e hanno partecipato anche persone dell'opposizione che si sono rese disponibili. Quindi non ci sono solo lati negativi, e la città non è allo sbando, la si può far apparire allo sbando. Si sta facendo tutto questo per dare un'immagine esterna, marzana e poi si viene il Consiglio Comunale a chiedere perché non avete messo 10.000 euro per fare i luminari. Io credo che faccia più danno un articolo di giornale fatta notte per una campagna elettorale, piuttosto che mettere i luminari. Magari il fatto è comunque, e ringrazio l'assessorato, si sta occupando di creare con l'atmosfera natalizia, anche se secondo me, a mio parere, qualsiasi denaro non dovrebbe andare per le illuminare, ma bensì per quei poveri cittadini che ne hanno bisogno. Però serve anche questo e quindi abbiamo risposto anche a questa esigenza. Sulla questione di Francesco Crispi e di Largo Cesarini, eh, sto già provvedendo a risolvere questa problematica, anche se come ho già spiegato, ai consiglieri, l'apertura dell'ufficio di via Francesco Grispi non sarà un'apertura al pubblico, ma sarà un'apertura ad appuntamento, quindi faremo un front office al centro storico, quindi cercheremo di limitare il traffico su quella strada sempre tornando al discorso del fare il bene, che sentivo all'interno di questa sala, no? di come, come poter investire i in canali, ci sono ditte locali che io ho ringraziato pubblicamente, che ho già detto che farò un totem all'ingresso di quell'ufficio, ringraziando noi ecco e cognome tutti di cui hanno sponsorizzato per quei lavori, però ci sono stati personaggi che hanno fatto di tutto per bloccare anche laddove il comune non spendeva una lira, siamo al paradosso, allora o decidiamo di camminare tutti per la stessa via, oppure è inutile se chiedo scusa, chiedo scusa non ti ho interrotto, parli di regolamento, Presidente il regolamento, cioè qualcuno studia, perché quando tu entri e siamo all'interno di un punto, sai perfettamente, e tu lo sai Domino perché sono anni che stai in Consiglio Comunale, quando si saltano le mozioni nel, nel vecchio regolamento approvato, le emozioni e le interrogazioni si possono parlare all'ultimo punto e il regolamento lo prevede quindi non c'è niente di strano, sì, nel un... deve discutere all'ultimo. Se c'è un gentleman agreement tra i consiglieri comunali, l'uomo sì, un... Un... Un... Agricolo. Un... Un... agricolo, ecco, un... agreement tra i consiglieri comunali, ci può discutere delle, delle... delle interrogazioni all'inizio e alla fine. L'importante è che non si scappa dal consiglio comunale. E io, qua al solito, ci sono, ci metto la faccia, dalla mattina alla sera. E non è vero che non c'è una comida, la comida c'è. Qualcuno è, è leggere molto bene bilanci e mi rivolgo all'amico consigliere Franco parla bene grazzola così così non più di un mese fa caro Franco mi ha votato un bilancio e quando tu mi dici oggi che non ti accorgi che mancano i soldi per attaccare il buche vuol dire che allora non è letto il consigliere di indirizzo di controllo dovrebbe sapere quello che vota vuol dire che mi stai dicendo che l'ha votato senza leggerlo le bughe, le bughe, lo sanno tutti, l'ho detto, abbiamo fatto tagli a tutti i livelli, abbiamo tolto tutto quello che si poteva togliere, non ci sono i soldi. Quando sento dire che è stata aumentata la testa urbana al 12%, e lo trovo anche negli articoli giornali di questa si sta dicendo una falsità, una falsità, perché l'aumento è stato del 6%, metà di scarica, al contrario di Comenza che è al 20, al contrario di altri comuni che sono al 25 quando si parla di AIPA di AIPA va bene? e posso capire il fatto che una società esterna va ad incassare nel primo anno un quid che è 18.7, 18.9 non è 30 ditelo bene ai cittadini quello che succede ma neanche si può dire ce lo facciamo in casa Forse sarebbe da dire che se lo facciamo in casa noi, i cittadini che non hanno mai pagato non pagheranno, non è vero, il cittadino pagherà lo stesso, quindi il cittadino la spesa ce la darà comunque, dipende solo da noi decidere in quanto tempo far pagare tutti, tra virgolette, e soprattutto far pagare meno tutti, che è questo l'obiettivo è quello che ti ho, ho detto l'altro giorno che tu hai risposto sì, bene, quando tu dici lo facciamo in house quindi lo facciamo da soli che vuol dire che oh, il cittadino non paga il cittadino non paga il cittadino va avanti un qua guarda che l'ufficio va avanti da solo sulla richiesta del tuo cittadino, cittadino. No. quello che fa è il recupero del passato da 5 anni ad oggi è quello che è da oggi a domani l'ufficio lo fa da solo senza nessun problema <ride> Quello di fare i project lì, penso che onestamente il nostro bilancio è basato sui project Quindi è basato sui project no, no. E tu, no, ma perché soltanto, è perdito, però, se non la tua deve a finire. finire Ma, ma non è che un marito. No, so, la E poi rispondi qui perché non fai Dopo rispondi. Ecco, appunto, qua è solito. Sto iniziando da Io sto qua in silenzio, guardo, da Non faccio sceneggiare con nulla lo stile, però so che a un certo punto poi basta quindi i project l'abbiamo messo in campo noi perché è l'unico sistema per poter cercare di superare e di mettere in movimento un'economia, non è più il periodo dell'economia dei mattone, perché le case non è che non si vendono, le banche non danno più soldi e i cittadini hanno la possibilità di prendere tutti, però anche quella forma dell'economia sta ancora in piedi, ma non reggerà ancora per molto, quindi per dare il servizio per forza i project. Sulla questione di PPL, credo che Riccardo Iotti abbia già parlato, lo sciopero del PPL non è una questione che riguarda il comune di Ardea, ma no? una questione che riguarda la regione Lazio, che non paga il PPL ormai da diverso tempo, per non dire qualche, qualche anno. Quindi coloro che da anni si fanno carico del, dei carburanti, delle spese, dei dipendenti, di, pagare, eh, di, di mantenere i loro turchi in regola, non sono più in grado di far fronte a questo impegno Ed è per questo che da lunedì ci sarà questo sciopero. Questo Riferimento alla testa urbana, Cristina, non ti ho risposto, non perché non ti voglio rispondere, perché avrei preferito creare una risposta più articolata con gli uffici, ma sapete perfettamente, visto che comunque o dovreste sapere perché girate nel territorio, in che condizioni si trovano ancora gli uffici, perché stiamo dando prevalenza a rispondere ai cittadini giornalmente sulle proprie problematiche piuttosto che rispondere a e quindi ti chiedo altri 10-15 giorni saremo operativi che la risposta ti arriverà tranquillamente senza, senza alcun alcuna, alcuna questione, cioè risponderemo tranquillamente, anche perché poi il contratto ce l'avete, sapete leggere perfettamente, sapete esattamente come, come stanno le cose. Io vorrei che magari. No, lo scuola Bus. Uh, lo squalpus è un servizio a pagamento tra comune e, e, e, lo metti, lo e genitori, quindi lo sciopero è solo sul TPL, non è solo lo squalabus, tranquillizzate i genitori, magari quei genitori che vanno a scuola di miglior del TPL, beh lì ci potrebbe essere qualche, qualche problema. Però mi sono assolutamente la frase assumiamoci la responsabilità civica. Cioè è veramente un momento di crisi. Quando io dico che è lacrime e sangue che è un bilancio dove non c'è una lira, dove non abbiamo aumentato l'Imu per i nostri residenti e l'abbiamo mantenuto in media diciamo per le seconde case, cioè, è una cosa seria, cioè, io non sto scherzando, quando tutti i giorni dico che ci sono migliaia di problemi e facciamo il giro, io faccio il giro anche con i consigli di opposizione nelle scuole e ci mettiamo la faccia tutti quanti, nelle riunioni abbiamo comprato i materassi? Noi ai cittadini, noi compreso il Consiglio Comunale, cioè è un problema serio, io capisco questo, però dimostriamolo di fatto, parlando in Consiglio Comunale di cose vere, di problematiche che riguardano la gente e non parlare pure in mezzo del paziente che quel poco pubblico se ne vada e quasi va a pantoglia. Io questo non l'accetto e mi rivolgo a tutti su questa questione, cioè ho un senso di responsabilità. Invece di buttare due ore a parlare di nulla, potevamo avere risolto 30 problemi se c'è la capacità, se poi si vuole strumentalizzare il tutto semplicemente per fare campagna elettorale, diciamocelo, ci prendiamo di nuovo diciamo, le bandiere la la gente rimane con i problemi che c'ha, io direi non cadere in questo tranello, pensi di rispondere giornalmente sulle problematiche della gente, che è quello che io cerco di fare tutti i giorni, quindi la, la, la città non è allo sbando, che sera, la, la città è governata dalla mattina alla sera e anche la notte quando qualcuno dorme. grazie. Allora, allora, le, grazie le più, allora, allora, al senatore allora il stato personale sì, sì. che cosa? non è toccato non è toccato non non è adesso lo il mio nome grazie se mio prego guardate la scusate con il mio nome è ineducato il nome è cognome perché se il la parola è la tua domanda è la tua domanda è Presidente. Allora, Presidente, allora. Grazie Presidente. Sindaco, io sono abituato quando faccio gli interventi che mi documento e porto le copie delle sentenze della Corte dei Conti, porto la denuncia che abbiamo fatto di che è la dell'affidamento diretto rispetto alle leggi vigenti, no? Lei che cosa dice? Cioè, no, quando ha votato il bilancio il consigliere Runafango si doveva accorgere, cioè, l'ha Le... detto lei. Eh? La del Prego consigliere Ruffancano. Ecco, che cosa ha detto? Questo, quando io ho votato il bilancio, no? Mi corregga se, se, se sbaglio, e tos, mi doveva accorgere, no, mi ha detto votato il bilancio eccetera eccetera. Ma lei lo sa se io ho votato o meno il bilancio? prima di aprire bocca, no? si documenti, perché il bilancio non l'ho votato, in una settimana 15 giorni avevo dei problemi che stavo fuori, anche perché il Presidente ha spostato la data del Consiglio Comunale, quindi io non ho votato il bilancio e anche se l'avessi votato, noi ci dobbiamo tenere le buche, i cittadini ci devono tenere le buche, dato che non ci sono soldi allora ci teniamo le buche tre metri per, per ogni strada, che significa? significa comunque va risolto il problema, comunque dobbiamo trovare una soluzione non possiamo permettere che, che le strade la soluzione è da imparare il bughe, da riparare ve lo dico io, invece io spiego pure come si imparano i bughe perché forse, forse non ci siamo tutti i cittadini hanno assistito, gli operai sopra il camioncino con la pala che tira l'asfalto così dentro le pozze di vede d'acqua sì. <ride> le comiche! Le le e, e, quella... e, è... e questo dice che lei dovrebbe avere L'ho filmato, ho visto... Ma vedono tutti i cittadini, ma sono la spalla. 45 mila È una vergogna. È spertero di denaro pubblico. Poi ecco che diciamo vai a viva corte dei conti e con dalle trucce. Le buche lo dico io come si riparano, oppure le consegna forse lei ai, agli operai, non so chi è la ditta, eppure la ditta locale mi dispiace. Non si butta l'asfalto sopra l'acqua, no? Poi senza bitume. Dura una settimana dura quella riparazione. E siamo d'accordo a riparare le buche, siamo tutti i giorni a riparare le buche. Cerchiamo di fare i lavori fatti bene una volta, che durano nel tempo. Cerchiamo questo. Grazie, Grazie consigliere Franco, per... consigliere Abbate velocemente. Sì, a me dispiace l'intervento del sindaco, dare del malettato, probabilmente io l'ho interrotto, ma in una fase io non travi. Eh no lo faccio così. Eh. Eh, con eh, non allora, dire dare del maleggizzato, qualche cosa non ce ne sono mai in più no, ma Però no, valerizzato sei finito allora detto questo se io ti interrompo noi abbiamo soltanto quel momento e io, io ti contrabattevo la, quello che tu stai dicendo in quel momento ma non era per fermarti per dirti, ma che cosa stai dicendo quando il consigliere Franco dice che le cure le, le attappano in cozza quando vuole io gli do, do documentazione Venire qui in aula e dire che agli all'albumionati abbiamo pagato i materazzi, tutti li abbiamo pagati, tutto è così E quanto di più deprimente può esprimere un consiglio? Io ho tenuto una famiglia a dormire una settimana da me e non l'ho detto, non è che ho detto guarda io faccio la mia parte nei materazzi perché già ho dato. Non significa questo. io la sfido al sindaco, dal momento in cui lei... Fino a quando è stato consigliere comunale a verificare chi più anti ha prodotto in provincia e in regione a firma, a firma da consigliere comunale quanti ne ha prodotti lei e quanti ne ha prodotti. Intanto non era così. Ci mettiamo qui e vediamo. Ne ho fatto uno, due, lei e fa finito. Ma non è così. Quando si ha? Quando da? Anche adesso. Anche adesso che se, se un consigliere comunale non è abituato a mettersi la pedaglietta, io non sono quello che dice ma io faccio il ruolo del consigliere comunale e quando dice che il, il consigliere Comici viene e porta la soluzione la porta ma tutti noi non veniamo qui a perdere tempo tanto è vero che dimostrazioni di soluzioni l'abbiamo dato quando dice l'asfalto in corsa, se lei si ricorda, io, e me la voglio cominciare a mettere la pedaglietta, gli avvergano 270 mila euro, li ho portati io? Io e voi sapete come è andata a finire quella strada che è stata rifatta da casa, perché l'allora sindaco Uguenni era andato con le forbici a tagliare il nastro con le e così e quindi ho dovuto scrivere alla procura per rifare la strada e l'anno riparta in, in, in, in sala bianca eh, io al di là di, di, di questi giochetti che si dicono io interrompo ma tutti gli emendamenti che noi abbiamo presentato avete fatto in mani maniera di bocciarci quest'anno ci avete detto non presentate gli emendamenti perché il bilancio è di là di quest'anno e allora dove sta la maleducazione se il consigliere rispetta l'andamento del, del bilancio? Che non abbiamo prodotto noi questo bilancio. C'è un problema di voi, E qua io non scherzo quando dico indipendentemente dai colori perché lei lo sa, sì, che quando ci siamo tutti trovati sui problemi seri, la minoranza l'ha trovata tutti e sbaglia, il suo comportamento è sbagliato perché lei dovrebbe essere di super parte di questo consiglio allora, noi stiamo qui giustamente a volte strumentalizziamo anche qualche giustamente il ruolo della, ah, il ruolo della minoranza a volte è anche quello di alzare i toni perché noi seguivamo un'altra un partita però sui problemi seri ci siamo sempre stati e questo non può negarlo se io ho fatto mancare il numero legale nell'approvazione del bilancio non lo deve chiedere a me alla sua maggioranza perché se lei non ha la sua maggioranza significa che non, di ha la più, che non gode più della fiducia della sua maggioranza no? e io non stavo fuori, io stavo dentro lei stava fuori lì e nel grazie. momento in cui ho messo il numero legale no le domande non vengono le vedete perché deve dare risposte ai cittadini non non risposta andiamo avanti con l'ordine sì, lo del giorno sì, allora passiamo al quarto punto nomina componente esterno della commissione speciale dell'esame della modifica dello statuto comunale e regolamenti allora questa è una delibera che già è stata concordata insieme ai capigruppo e erano presenti tutti i capigruppo no, allora la delibera è presentata dal Presidente del Consiglio, che è una, una lettera per l'allargamento a questa posizione speciale eh, per eh, la modifica del regolamento dello Statuto Comunale, almeno potremmo eh, avere delle certezze riguardo la, i tempi riguardo ai tempi nei lavori del Consiglio Comunale e altri Comune era stato fatto un vanto eh, per eh, rilevare le, le persone che volevano far parte della Commissione Esterna la considerazione era stata per 5 posti 5 posti di membri esterni che non, non prevede nessun apporto economico alle persone che vorranno aiutare gli amministratori e l'amministrazione a riscrivere lo statuto e le Sono pervenute sei domande. Perciò eh, alla riunione... Allora, alla conferenza del capigruppo è stata dichiarata eh, questa cosa e cioè c'è cioè stata la volontà da tutti i Capitruppo consigliari di allargare a sei i nominativi, i nominativi pervenuti invece di cinque posti, sei posti. Io do lettura dei nominativi che sono pervenuti eh, allora presatto che con determinazione del 63 del 18 2012 è stato approvato da un terzo punto di sopra considerato che sono pervenute numero 6 candidature precisamente eh, dico i quei nomi dei soggetti 10 Maurizio, Costantini Serena, Loderzo Michele, Soldati Paola, Capforno Simona e Topoli. Emiliano, il consiglio da e Simona, Gioppoli eh, Emiliano, Coltati Paola, Rogerzio Michele, Costantini Serena e Dici Questi sono i, i nominativi i nominativi che sono, che sono eh, benvenuti. I nominativi da un esame fatto dall'ufficio presidenza sono tutti doni ai requisiti richiesti in... Eh, Qual era il requisito? diploma... di diploma Il eh. cioè, diploma eh, comunque, è comunque un'unica conoscenza del territorio. Perciò propongo di eh, nominare i componenti esterni, sempre in un parte del Consiglio Comunale, che sì, questi nominativi questi nominativi e educati allora, eh, volevo finisco a leggere la medita, una volta che mi stava lavoro di intervento dei consigliere che ce ne sono no? allora, di riaffermare come diceva della commissione quello di esistere una proposta di revisione, di notifica dello saluto comunale e del regolamento del consiglio comunale, di fissare la durata della commissione in 12 mesi a partire dal consigliamento che dovrà avvenire entro 7 giorni all'approvazione della presente legislazione per del Presidente, di stabilire che l'elaborato della Commissione è la presenza di Cali gruppo sotto forma di proposta di presidenza del Consiglio che è di un consiglio che la una Ragazzo, di dare atto che ai membri della Commissione non viene corrisposto alcun al che è di frequenza, alcun che è di spese e nessun onere a carico del bilancio comunale. Si dà atto che il Presidente non viene Allora, il Consigliere deve è un accordo. Presidente, io volevo proporre degli emendamenti alla delibera, se possibile. Allora, nel punto 3 del propone c'è scritto di fissare la durata della commissione in 12 mesi. A me sembra un po' troppo, no. nel senso che eh, si tratta di una commissione dove, per carità, abbiamo dato la possibilità e per venga alla società civile di intervenire e di dare tutto il proprio contributo. Queste persone tra l'altro non vengono pagate, non è un onere da fare per quanto riguarda l'amministrazione comunale, non hanno un gettore di presenza né niente. Si mettono a disposizione, per venga, ehm, però questi messi sono tantissimi. Cioè per eh, modificare un regolamento comunale che abbiamo visto. Certo, deve fare ovunque non ci servono 12 mesi 6 mesi penso che ci abbiamo sì, la possibilità parliamo, di fare delle modifiche di, di regolamento che è accaduto perciò per sarà sì. fatto un lavoro sul regolamento e successivamente un lavoro sul regolamento sì, ma le ricordo Come che è una commissione dove ci sono 6 mesi in più oltre 7 sì, già non è che il è più del consiglio del, del, ma del ma sì. Diciamo sì. Un lavoro manuale consiglio del consiglio del consiglio del i mezzi di burata il prossimo consiglio comunale comunque transazioni dobbiamo venire a rinominare ma allora possiamo fare eventualmente farlo no, il no, di farlo per cercare al punto che ha finito il suo lavoro è ciò automaticamente la non so che altro. io glielo faccio come proposta ma soltanto no, per una sì, questione no, operativa eh, perché veramente sì. 12 mesi che potrebbe dare la sensazione di essere molto dispersiva e i lavori non andare avanti come invece dovrebbero no, eventualmente mettere, possiamo prevedere 6 mesi, mesi al massimo oppure possiamo mettere 6 mesi che possono essere rinnovati no, per altri no, 6 no, però no, cerchiamo di accorciare i no. tempi poi volevo proporre, eh, ora non so se questo emendamento va messo subito in votazione, se possiamo procedere... No, possiamo modificare tutto. anche il quello che propone anche io della delibera. Sì. Siamo, siamo d'accordo con Diga. Okay. Un'altra cosa, il punto successivo... Si dice, si propone di stabilire che l'elaborato della Commissione verrà rimesso alla conferenza dei capigruppo sotto forma di proposta di delibera all'iniziativa del Consiglio e che la conferenza potrà proporre modifiche o evitamenti ai sensi degli attuali decisioni regolamentari. Eh, io volevo fare una modifica in questo senso. Ripeto, pervenga il fatto che abbiamo coinvolto rappresentanti ed esperti della società civile. Eh, però sembra quasi in questo punto che stiamo eh, facendo tornare quello che è il lavoro che dovrebbe svolgere la Commissione, che dovrebbe produrre la Commissione all'interno delle stanze segrete della conferenza del gruppo. Nel momento in cui si riunisce una Commissione e svolge un determinato tipo di lavoro, eventualmente questo lavoro può e quindi arriva ad una definizione, a delle modifiche da proporre. Questo lavoro può essere fatto direttamente in consiglio, fatto alla luce del giorno senza che i tempi di un po' si riuniscano e facciano loro, eh, in qualche modo possano sorpassare quello che è il lavoro svolto dalla posizione. Infatti scusami, allora... abbiamo un lavoro che va fatto tutti insieme, cioè tutte le varie funzioni. Cioè, noi prendiamo l'apporto delle persone interne, sono i membri consigliari, consigliari all'interno. Poi, di fatto, di fatto, chi fa nascere, scusi ragazzi, chi fa nascere questa commissione, è proprio la conferenza del gruppo, perciò ritorna ai gruppo dove possono dare un loro intervento, penso, comunque va, va, va messo per portare il punto all'ordine del giorno, cioè, non è che succede nulla. Di, di anormale che fa il capogruppo da un sedile nel corso della conferenza di del capigruppo interviene per inserire le modifiche svolte dalla commissione all'interno dell'ordine del giorno del consiglio comunale io parlo però che per come è stato formulato questo comma eh, può essere interpellato in maniera diversa la conferenza di capigruppo non ci ha soltanto la possibilità di inserire il lavoro prodotto dalla commissione all'interno dell'ordine del giorno del consiglio in questo caso Modifica e quindi interviene sul lavoro proprio no, della commissione. Come conferenza che il gruppo, a differenza delle commissioni, è eh, vista seduta segreta, nel senso non è aperta al pubblico, allora a questo punto si tratta di una commissione che si apre alla società civile, una commissione dove c'è maggiore trasparenza c'è il contributo da parte degli esperti che non siano quelli eletti all'interno del Consiglio Comunale, a questo punto facciamoli lavorare e portiamo eventuali modifiche in Consiglio cioè sì, chiede di, di eliminare il punto numero 4 sì, esatto ah, tutti siamo d'accordo eh, allora, quello di un anno lo lascerei come termine, perché comunque come termine... forse C'è una, una presentazione da fare, cioè forse va modificato più che eliminato, cioè la conferenza di gruppo deve avere soltanto la possibilità di inserire il lavoro prodotto dalla Commissione nell'ordine del giorno. Quello, del come quello che fa esatto. esatto. cioè, non sulla perciò terminiamo eliminiamo punto numero 4. Va bene. Allora, eh, però lasciamo, lasciamo la durata di un anno la, la, allora, con, con la delibera la delibera così emendata eh, con l'eliminazione del punto numero 4 Oh, me, bel, bravo, allora, se consiglio, abbiamo togliato, guardate, non prima la volta. Allora, dunque, questo è un atto doppio. Allora, la delibera così emendata, i nominativi che ho elencato, è dato eh, propone l'eliminazione del punto numero 4, che è favorevole, il controllatore, che è no, il no, istituto, che è, no, è stato, no, Consigliere di Orti e il Consigliere, no, sì, no, consigliere, no, consigliere di no, no, no, no, no, grazie. Grazie, grazie Presidente, alziamo dei di che posso tornare a fare collega Capabria, che vuole fare un intervento per sostenere questa, questa delicia che è un strumento importante di, di democrazia e di partecipazione perché abbiamo la partecipazione dei cittadini su un atto così importante perché stiamo andando a modificare l'atto fondamentale di, eh, del, de, di, un, di ogni giorno di comune, lo saluto comunale. Quindi volevo semplicemente ringraziare il Consiglio Comunale e dare il nostro voto favorevole e fare i migliori auguri a tutti i partecipanti. Civile per, eh, di, di buon lavoro e che insomma questo, questo statuto venga, venga redatto e che eh, possa eh, insomma, rappresentare quelle che è le regolarità e insomma, quella che sono l'importanza del nostro territorio e della nostra città ah, Grazie. Grazie al consigliere Iotti, mettiamo a votazione il punto. Si può considerare anche un doppione, di, allora, di stabilire e cioè, che l'elaborato ciò che il lavoro della posizione verrà rimessa alla conferenza di capogruppo sotto forma di proposta di delibera. Di fatto questo succede, di ricevere il Consiglio, che la conferenza dovrà proporre modifiche però poi il capo frutto sono come che propongono le in maniera allora mettiamo i la il punto 24 viene è il minaccio certo ma l'attimo quadre l'attimo quadre non si dice ma lei non è l'attimo qua No, però è una richiesta vostra no, eh, però possono partecipare alla commissione eh, eh, scusate però lo spirito è quello di invita abbiamo invitato la popolazione i cittadini a darci una mano per la posizione come diceva direttamente il consigliere di per il nuovo statuto comunale e il regolamento del Consiglio Comunale Voglio dire, una commissione del genere non penso che sia un consigliere va in, in commissione venga visto che è pubblica poi tra l'altro eh, venga cacciato perciò c'è ha possibilità di lavorare in questo argomento allora, scusatori, mi appaorirei al punto all'ordine del giorno allora, il periodo, per, per il procedimento di mediale sicurezza dell'Arco come mi e reziato il consigliere Rossi, l'atto è approvato. Buon lavoro alla Commissione. Sì, la parola alla consiglio. Sì, Ti chiedo scusa, ma prima nella paura nella... di rispondere ho no, dimenticato. Eh, do soddisfazione a quelle che sono richieste parte da, da alcuni consiglieri nell'altro eh, consiglio abbiamo, abbiamo avuto la presentazione del, dell'assessore Lupi eh, l'assessore Barti abbiamo l'assessore all'urbanistica di Dio del, del, Lupi e eh, l'avvocato Alessandra Castore che si occupa di eh, ambiente quindi così per dare soddisfazione anche a coloro che ne hanno fatto la oh, richiesta prima, a loro un buon lavoro e come ci hanno fatto sui giornali, ringrazio gli assessori uscensi per il lavoro svolto di ad oggi. Grazie, grazie sindaco, tutti, veniamo con l'avanzamento dei lavori, allora punto numero 5, approvazione, se il regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni civili delle posizioni e cani per Allora, questa è una proposta presentata dal sindaco Giordi. Ah, no, no. è una proposta presentata dal eh, signor proposta che in pratica è un eh, regolamento eh, per la riempiazione dei patrimoni eh, civili nel nostro comune c'è anche un carifario per le persone che eh, vengono, non sono residenti nel nostro comune che c'è un allargamento nelle, eh, nei luoghi, nell'uomo dove si possono celebrare i marimoni e c'è diciamo, cioè la sala del sindaco che già era utilizzata per la recuperazione dei abbiamo messo la sala consigliare, che verrà inaugurata eh, prossimamente e il polo azul, che è stato messo per i marimoni riguardo alla, alla all di Cabrano, di consigliere facoltà ah, io vorrei fare soltanto un intervento per, per cercare di capire più che altro perché intanto la parola consigliare la specificata adesso lei è forse quella che verrà inaugurata speriamo a breve ma eh, quello che non si capisce è, vi leggo un piccolo passaggio della, della proposta pagina 3, alla fine, le tariffe. Nel punto 2, allora, a parte che nel punto 1 si dice che le tariffe dovute per la celebrazione dei matrimoni specificate nella realtà saranno determinate annualmente con deliberazione della giunta comunale. <coughs> Questo stato continua in certezza, magari, di continua incertezza, magari stabilire delle de, de, de tariffe che non debbano essere modificate anno per anno potrebbe essere una buona cosa. Però al di là di questo, nella determinazione delle tariffe sono considerate a titolo di rimborso il costo del personale necessario per l'impletamento del servizio fuori orario di lavoro, in particolare nei giorni di sabato e domenica. E poi il costo dei servizi anche per la celebrazione del matrimonio, allestimento sala, seggizionali, riscaldamento, condizionamento, pulizia della sala. Allora quindi noi per il costo del personale, che in realtà eh, se non è stata del domenica lavora comunque il comune, e per il costo fetto per eh, è necessario per il riscaldamento e le pulizie chiediamo 100 euro. Ah. Allora, eh, in un comune dove Prima cosa la sala del sindaco non è per cioè niente ben curata? Seconda cosa, la sala consigliare non esiste, non esiste, non mi dite le studiaggine perché non esiste ancora, terza cosa, il cuore consigliare, neppure non ce l'abbiamo, la però io quello che propongo è una riduzione delle tariffe da 100 euro almeno alla metà, semplicemente perché c'è una differenziazione tra... Eh, le tariffe tra, tra lunedì tra i, tra i matrimoni celebrati dal lunedì al venerdì e quelli celebrati il sabato e la domenica. L'argomento momento che dal lunedì al venerdì i, i dipendenti del comune già ci lavorano e non quindi è richiesto un supporto maggiore eh, affinché vengano celebrati questi matrimoni io chiedo che questo che corpo che è stato previsto all'interno della proposta venga ridotto grazie grazie eh. del del questa no? no? eh. eh. eh. No, no, no, no, no, no. Il, problema è, il problema è che per certi versi il consigliere Capraro ha ragione, potessimo abbassare un pochino la riferimento, però noi ce l'abbiamo molto e sappiamo che difficoltà c'è, si utilizza molto il comune di Ardea perché è rimasto solo il comune di Ardea a non far parte e allora i dipendenti comunali noi non li possiamo sottoporre sempre a, una, a un continuo lavoro perché c'è un'entrata e immediatamente c'è un'uscita allora io credo che sia arrivato il momento di dare il tanto, lustro al nostro comune perché quando si, parla, quando si deve parlare di decreto esterno io non faccio mancare il lavoro di però no, all'interno si coglie il rispetto del... della Casa Comunale che deve venire innanzitutto, che si deve sposare a Dante, l'Amministrazione ha un posto rispetto per il patrimonio, secondo me è consono, io annuncio il nostro ruolo del gruppo del PD, grazie. Grazie al eh, eh, Vale. allora andiamo a votazione del, della delibera così come proposta con allegati con allegati con con faccio in piedi e con la in di mandare la delibera... Allora, allora, sì, allora sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, io eh, ringrazio i consiglieri per le proposte fatte. Secondo me eh, non c'è eh, eh, una nostra fede, è vero pure che abbiamo la fede di 3-4 matrimoni alla settimana, io sono sistematicamente costretto a abbandonare l'aula, a abbandonare la, la sede del, del sindaco di fare spazio giustamente ai cittadini. A breve avremo altre location dove fare i matrimoni, quindi pagare un minimo di 100 euro non credo che il Presidente sia eh, una cosa sottilante, io ho altri numeri che fanno 500 euro e 250. E vorrei approfittare per ringraziare eh, coloro i quali hanno lavorato. Su questo regolamento, nella parte festa, non è per il regolamento. Grazie, grazie Sindaco. Eh, grazie Sindaco. In, con un ringraziamento a Gilles 10 e Allora, ho in sala consigliare e la stanza del Sindaco Cuadriano. Questi sono i luoghi preposti al allora, provvedimento dei manifestanti. I residenti e i non residenti pagano. Allora, chi è favorevole all'approvazione del punto? Grulladoni, dottoressa Grulladoni, Giorgio Rossi, e 14, 13, favorevoli, contrari? Eh, Capraro e Volante, astenuti? Nessuno, nessuno. Ok. Allora, il perere e di dell'atto. Chi è favorevole? Come sopra? Contrari? Come sopra? Astenuti? Come sopra? L'atto è approvato. Allora, passiamo al punto numero 6, consigliere independente, al punto numero 6, eh, regolamento scavi, allora, regolamento per l'esecuzione dei scavi e dei su strade pubbliche o di uso pubblico consigliere Montesi ne ha facoltà grazie, grazie, per... grazie presidente buonasera a tutti eh, propongo e a questo punto perché leggendo l'antimino ho visto che ci sono dei tre spesie pure perché è fatta da un diritto che non ha competenza eh. allora una, una delle, delle, delle problematiche è rizzarco il calcestruzzo della lombazione sarebbe verissimo che è pietatissimo quindi l'ho rinnovato fino a questo, ma penso che sia opportuno ringraziamento per fare in commissione. Allora, io metto a votazione il rinvio del punto, consiglieri, i chi è favorevole al tiro del punto? 9 9 favorevoli al ritiro del punto chi è contrario no, so. nessuno chi è venuto eh, 11 tanta di rotti a base sì, che fa? Eh, allora il punto viene ritirato prego consigliere Volassi. grazie presidente grazie presidente su questo argomento più volte abbiamo avuto grosse problematiche ha ragione contesi quando dice che il lavoro che viene effettuato oh, dalle varie ditte non è il costo da quello che è la normativa ma oltre a questo presidente sindaco più volte abbiamo detto io personalmente scrissi pure qualche tempo fa una, una relazione dove ho chiesto esattamente come vengono fatti ma la parte finale che è la più pericolosa di tutti, parte che già il giardino non va per l'altro sopra ma ci sono un tipo di materiale particolare. Ma la cosa importante è che dobbiamo tenere presente, Presidente, per la prossima volta, Presidente per punti di schiavi interni, lo scavo non può essere sistemato limitatamente alla parte scavata, perché comunque nell'arco del tempo ha il suo assestamento, esempio la cavalle. Sotto Ad Andrea, sotto la Chiesa Santa Marina, c'è cioè, da quasi tre anni la bunca veramente perché quello scavo è stato fatto liquidamente al taglio dell'asfalto, fatto in maniera scorretta, come diceva eh, il consigliere eh, Montesi, ma un allora, proposto, mi sembra di ricordare, che era per lo meno il 50% della strada. Al 50% della strada in modo da evitare così quello che oggi se vuoi la stanza Santa Maria adesso, come si deve Perché un lavoro fatto male, organizzato male, da che di seguito fatto male, ma perché non c'è un regolamento preciso che stabilisce questa normativa. Quindi Presidente, l'invito è, sì, portare questa deliberazione, ma specificare, Presidente, è scritto. Eh non c'è scritto ma di applicarlo, di applicarlo, e noi facciamo tutti i tagli della la volta per l'acqua, la volta per il metano, la volta per la foglia, 40 cm, otturiamo 40 cm, dopo un mese si è sfondato, non si è settato in maniera corretta e noi ci abbiamo la la buca e ricominciamo da capo. Invece c'è l'impegno, oltre al deposito cauzionale, per i privati, quindi l'impegno è fare questa cosa modifica. Un, eh, vorrei fare un intervento da, nella figura del Consigliere che forse la discussione mi interna del che ha da, in prima il Consiglio Comunale deriva proprio da voi infatti male dalle fitte sulle le comunali allora, grazie tanto per i all'ordine del giorno, andiamo al punto numero 7, regolamento comunale di polizia mortuaria. La delibera è stata proposta eh, dal servizio e eh, relazionata e inviata al Presidente dal Consigliere Pango vuole relazionare la delibera con il presidente della commissione ambiente c'è l'assessore all'ambiente non cioè... era, era... era modo da era la, la delibera è firmata la, la, la proposta era dalla commissione pubblica prima stanno insibuti no, questo eh, vuole relazionare ma leggiamo leggiamo il regolamento il regolamento? No? Sì. Eh, Il regolamento è ehm. stato consegnato. No, no, eh, veramente... Eh. Ma ci sono delle modifiche importanti. Eh, eh. Eh. Eh, la consegnazione. Eh, eh, eh, eh, so eh, eh, bisogna bisogna no, leggerlo. Il eh. no? verbale eh. non dice Il verbale non dice Bisogna leggerlo, no? Il verbale non dice nulla. Il verbale non dice non perché dice allora se la letto il oh, consigliere Velocci okay. lo facciamo relazionare allora io avanti con l'oggetto della delibera allora, il nuovo regolamento comunale di polizia portuale e allegato tema granifario presidente, è un regolamento di polizia portuale molto delicato quindi va a letto e poi lo provare sono fiducioso del lavoro che ha fatto la Commissione non mi permetterà mai di utilizzare eh, il lavoro della no, Commissione e comunque l'atto al momento che avverrà diventerà pubblico un, per uno a ah, eh, consigliere consigliere eh, consigliere Montesi, così, sì, consigliere Montesi così, così, così, no, grazie grazie Parla, a la domanda al Presidente se ha tenuto conto del discorso della continuità per quanto riguarda le lapidi da, da, da mettere sulle tombe, che è una discussione che faccio, abbiamo fatto per consigliere, non so se la Commissione l'ha portata. Le lapidi all'interno, abbiamo, abbiamo fatto un discorso che quindi che il Comune offre anche la con la come come la prima avviso della struttura, quindi vorrei pensare se era stato rimesso. Sì, sì è stato messo, adesso lo leggiamo, così ci rendiamo molto duri. Allora, io, io ho dato a disposizione l'atto, è stata a, a disposizione di consiglieri cioè, consigliere, il consigliere fatto non intendo leggere tutto il, il regolamento, il consiglio comunale non ha messo il tempo l'altro è stato di cioè, fare, come fare un'altra volta una volta votare un altro volta... se non lo legge la non è così la non è e allora perché non te si fa le domande? No, è tempo un'amministrazione è avvenuto alla... con eh, il, è il è consigliere volante ne eh, ha affalottato volevo tenere se era preparato Presidente presidente lo scritto io che dice non ho risposto prego consigliere volante io Presidente, non era presente la Commissione quel giorno, però eh, scusate, ricordo che avevo fatto allora e qua mi è arrivata la... va bene, la conferenza è un lavoro, ricordo, però si torna la commissione, un lavoro ma hanno avuto modo di studiare? se non era presente torniamo in giusto posso? non ho avuto modo di studiare attentamente mi è vero domiù è andato via so che io sono presente alle altre commissioni, però posso arrivare in 10 minuti. Lì sì, a quel giorno qualcosa penso che lo vorrò fare anch'io, non è che così che... determinate le commissioni, le commissioni importanti, lavoro di poco. Allora, abbiamo avuto un nuovo no, diritto, presidente, consigliere eh, Vettore grazie Prego, ho ecco, avuto modo di eh, sostenere in maniera eh, totalitaria la Presidente della Commissione, per problemi personali, perché io arrivo, scuso ragiono, per me andava bene, quindi non ho avuto modo di dire, ma non ho avuto modo proprio di sticare approfondirlo. La cosa che voglio dire è come, eh, non so se questo in questo regolamento è inserita o no, in riferimento al, al cimitero di Santa Maria. Mi è aggiunto all'orecchio che spesso il qualcuno presenta progetti per modifiche ampliamento e trasformazioni delle tombe esistenti giù al Cimitero Santa Maria. Questo tutti lo sapete, ormai è un cimitero monumentale e questo non può avvenire. È inserito in questo regolamento che il Cimitero Santa Maria è soltanto oggetto di ristrutturazione e non di trasformazione o di ampliamento? Allora, eh, è importante posto... perché noi abbiamo 4-5 responsabili regionali che hanno già dichiarato che è un 10 euro non vontare migliorato ma non trasformato eh, se, il, eh, il connegliere... no, se non c'è fa parte di una chiamazione ecco gli ecco, articoli ecco, no, ecco, ecco in modo per capire quello che il regolamento ha non consiglieri che non l'hanno non allora capitolo primo non generali no, ma non parla, non parla, non parla, non parla, non parla, no parla, non è non parla, non, non non so. parla, eh? no, no, non il non parla, non parla, non parla, non parla, non parla, il 2 novembre, dopo la storia, è città il di Santa Maria non c'è il no, no, regolamento cimiteriale riguarda i cittadini. Non è il regolamento cimiteriale. no, cos'è? È il regolamento della polizia portuguari che regola? è no. Ma no, non no. Uguali, eh, eh, eh eh, regola solo quello regola eh, eh, l'insieme eh, no, eh, di cose. Eh è inserito questo punto all'ordine del giorno. Ma io credo che il cimitero di Santa Maria ha fatto una cosa da fare Ma già su questo è inserito o no? No, sì, no. Sì, per quello che riguarda le norme generali eh, no. perché mi sembra che non è così perché se continuiamo a dare autorizzazioni allora eh, l'articolo 30 parla di un piano regolatore cinderiale perciò certo, non è nel regolamento che è messo l'accento tecnico tecnico per quanto riguarda il tipo di costruzione o eh, la o quello che si può, ma rimanda all'articolo 30 alla cioè all all e chiama piano di valore superiore, perciò rimanda all'amministrazione entro due anni ha dato il pre del regolamento Consiglio Comunale che è tenuto ad adottare il piano di valore superiore. Questo Comunale dovrà lavorare subito per fare il piano lavoro industriale che porterà portare che le volte di questa registrazione. Io lo chiedo che questo se è possibile inserire in questo argomento questo paragrafo, un puntino alla parte finale e dire che il cimitero di Santa Marina è un cimitero monumentale, va salvaguardato, va tutelato, va migliorato, ma non va trasformato. No, non c'è un problema. No, perché questo il tema io, il tema regolatore è il per noi, abbiamo lavorato su questo, capito? Ma possiamo aggiungere un rifatto, però finale di questo, non cambia nulla, Poi nel vale. di parto, di parto, questo, e, eh, il regolamento di fatto, è fatto se non c'è questo regolamento questo regolamento che abbiamo usato per elaborare Il piano non è un già però non è così, non è così. No, no, non, è così. non è così perché si rilasciano autorizzazioni a fare a prevenire il civile Non è così. Poi cerchiamo no, quello alto, quello basso, quello d'otto, quello okay. lungo. Allora, se, metto, se noi mettiamo questo io, io, a sì, punto, al momento in cui facciamo poi il regolamento del piano del civile lo rinnegriamo. Cioè, cioè. Chiedo, che tu, se il all'area io chiedo se si può relazionare e portare spiegazioni alle richieste dei consiglieri Allora, la richiesta che, che ho fatto è questa. Il Cipriere Maria Marina in regolamento non è menzionato e ci Maria essere è riferimento nel Cipriere Ovanta Essendo il Cipriere Ovanta Marina ci può essere... Il per il tiro, quindi va visionato, ma non possiamo comprare altrimenti le sovrelevazioni, terzo piano, quarto piano, non vanno più sui farti, quello che c'è c'è, quello che non c'è non c'è, abbiamo il civile di anno. quindi questo, questo è il regolamento, è scritto in questa è scritto in questa è scritto quindi faccio un referato a grazie consigliere sindaco volevo dire se non semplicemente volevo chiedere se poteva essere inserito per quanto riguarda l'esumazione dei caduti di guerra quindi tutti coloro che sono caduti nella prima e nella seconda guerra mondiale che non debbano necessariamente rientrare nei 33 anni per l'esumazione quindi eh, per tutti coloro che hanno difeso il nostro paese di guerra, è è la prima, cioè prima e la seconda guerra mondiale non debbano essere almeno abbiano l'onore che la loro sambassia rimangano in loco dove, dove sono sepolti quindi questo io chiedo che venga bella... no. inserito l'onore ai ragazzi bene consigliere Garland tra i nostri amici spero che in casa puoi fare un amministramento della Buonasera, di... io Presidente credo che sia un po' controverso questo, questo regolamento quando parla di regolamento di polizia montuaria in alcuni articoli, tra cui l'articolo 67 credo che è regolamentato anche, anche la parte urbanistica la diciamo, parte che non, non è riferita alla polizia mortuaria, ma è la parte diciamo, riferita all'urbanistica quindi credo che sia da togliere questo articolo perché va regolamentato con l'eventuale che hanno i regolatori che si dovrà fare il vorrei che se mi sbaglio dirigente perché credo che sia quali cosa metterlo in questo regolamento? no, no, può essere assalita grazie al consigliere e a gli mi ha facoltato però è vero che dobbiamo è vero che non ma all'interno dello stesso regolamento può essere voce Dicevo che è vero che un è un regolamento di polizia attuali, ma all'interno dello stesso regolamento può essere naturalmente inserito l'articolo che riguarda il, le modalità di intervento all'interno dello stesso. Non, non, non è incompatibile rispetto al regolamento. Anzi, farlo nella stessa sede forse ci, dà anche, ci aiuta, nel senso che abbiamo un unico regolamento che ci può eh, regolamentare i in in in due complessi che noi abbiamo. Per molestare la questione no, della famiglia di genere, perché poi il suo regolamento deve essere comunque confrontato con la famiglia di genere. Tant'è vero che quello che diceva prima il consigliere, eh, rispetto alla monumentalità del vecchio cimitero, il cimitero di Santa Marina, è comunque sancito dal, dal fatto che esiste un piccolo. Quel cimitero è piccolo, è il Quindi comunque, avendo un piccolo di carattere storico, ambientale e geologico è un cimitero di carattere monumentale. Per cui gli interventi all'interno del cimitero sono regolamentati non tanto da, quella, da, quella, da questo regolamento quanto dalle normative vigenti che impongono per qualsiasi tipo di intervento un no. precedente nulla no. Osta no. che deve essere chiesto e non è detto che poi possa essere dato. Questo Deve no. no. essere chiesto, deve no. essere chiesto no. e non è detto che no. possa essere dato. No. No. Devo, no. Dire, no. devo no. dire che noi siamo, abbiamo, no. Fatto no. Dei, abbiamo fatto dei lavori all'interno del cimitero. E la sovrintendenza è stata estremamente severa rispetto al controllo dei lavori stessi e hanno, sono stati nel cimitero costantemente, noi abbiamo avuto un archeologo eh, specializzato che ha controllato i lavori, che ha imposto sia tempi che materiali, per cui tutto quello che voi trovate oggi al cimitero di Santa Maria, Marina è stato messo sotto il controllo della sovrintendenza che ha scelto tempi e materiali, per cui la monumentalità è sancita dal vivo per cui essere... no, però non è... la richiesta cioè, la richiesta può essere cioè, qualsiasi richiesta può essere fatta naturalmente se esiste una normativa di carattere sovracomunale quel tipo di normativa deve essere rispettata e se la normativa di carattere sovracomunale prevede un nulla osta e quindi autorizzazione della la sovracomunale quel nulla osta deve essere comunque Deve essere, deve essere preso, deve essere rilasciato. Questo nulla vostra naturalmente può essere negativo, come, come positivo, ma difficilmente in quel cimitero il nulla osta viene rilasciato se non a, a certe condizioni che sono oggi estremamente rigide e soprattutto il cimitero di Santa Marina è condizionato alla presenza della, della chiesa. La chiesa è il campagno di retrostanza, dove voi sapete che al di sotto di quella chiesa è stata trovata, sono state trovate delle grotte, anche se considerate monumentali. Per cui qualsiasi tipo di intervento all'interno del cimitero già oggi sappiamo che dovranno essere condizionati comunque all'intervento su quell'edificio. Quell Noi abbiamo chiesto dei finanziamenti, speriamo che possiamo essere guidati in questo senso diciamo che la sovrintendenza ha condizionato sempre qualsiasi intervento proprio alla possibilità comunque di intervenire sull'edificio sulla chiesa sull'edificio di grazie al Rocca al consigliere volante io, io sono ancora sono, sono ancora più drammatico perché quando faremo la notifica di questo regolamento dovremo costruire il divieto assoluto di sovrelevazione o alberi se è come, ti credo assoluto perché te, se, se uno di noi va a prima volta, no al, al verano, lì no, non te fare neanche entrare neanche a destra, non è che vai a fare l'albenitico, puoi poi, poi, poi, restaurare, puoi restaurare quello che c'è, puoi consolidare quello che c'è, ma poi ne ampliare nessun Allora se questo ci viene a commentare io invito Presidente e tutto il resto del Consiglio Comunale a fare la prossima modifica del regolamento e inserire proprio questa causa particolare, cioè per il cimitero va mantenuto. Va va riqualificato in virtù delle normative che diceva il direttore, in virtù delle, delle leggi sui vincoli eh, del 1439, la monumentale e quant'altro, ma soprattutto il fatto che non ci possiamo che, eh? perché qualcuno ha visto tanto di sua casa, c'è al cimitero, è monumentale ormai, abbiamo un cimitero nostro nuovo e ci siamo un cimitero nuovo, è il cimitero nuovo, quindi il video che faccio è inserire in maniera chiara e dire che lì comunque vanno effettuando interventi di consolidamento e di di quello che si sente grazie. grazie al consigliere Volante non altri interventi consigliere Abbale ne ha facoltà grazie Presidente ha fatto un'invenzione di voto annuncio il voto favorevole annuncio il voto favorevole del gruppo del PD tra l'altro l'abbiamo discusso ampiamente il regolamento e non è cambiato dall'altro abbiamo cambiato i 3-4 articoli non è che c'è stata una rivoluzione del regolamento ma eravamo obbligati ad apportare queste modifiche perché probabilmente il regolamento no, poi il regolamento era vecchio, solo quindi andava adeguato alle nuove norme anche la c'era anche certo. l'avevamo discusso anche in Consiglio Comunale con l'allora sindaco Eupeni, avevamo che avevamo tentato e siamo riusciti a mantenerla più basso degli altri comuni detto questo condivido la, la perplessità di, di volante ma poi condivido la perplessità del, del consigliere volante e, però secondo me va approfondita in un regolamento adottico del Consigliere poi sì, certo. va, mantenuta, va mantenuta la specificità del Consigliere come monumentale e vanno a portare le modifiche all'interno del Consigliere, quindi non condivido tanto se ci possa essere una modificazione o meno delle delle donne perché al di là adesso del, di quello che c'è cioè all'interno, ma se c'è possibilità, in alcuni casi c'è possibilità di mettere altre salme all'interno, per quale motivo cioè, dovremmo in qualche in maniera vincolare i familiari delle persone c'è spazio c'è spazio c'è spazio c'è spazio c'è spazio, spazio basta che non potete fare un ampliamento no se già è costruito c'è spazio io ho detto un anche a questo anche a io ho detto mezzo tempo a mezzo tempo a mezzo tempo a mezzo tempo a mezzo tempo a mezzo tempo a mezzo c'è a mezzo tempo a mezzo tempo a mezzo tempo a mezzo tempo c'è mezzo tempo a mezzo non, è non è corretta, no. ah, detto corretta questo comunque era fatto un di passaggio veloce veloce visto che non è in discussione in questo regolamento quindi confermo il voto del gruppo del PD favorevole grazie al consigliere Abbate consigliere Quarcutto per dichiarazione di voto io, io sono a so. favore per quanto riguarda i caduti e sono sicuro sì. sì. se il presidente dice l'articolo che va emendato eh, Consigliere Iacli, dichiarazione di voto ma anche il di è favorevole. Io però faccio appello Presidente, eh, ci sono una, parlo del Citario di Santa Marina, una marea di popoli che sono di marea, diciamo, una buona parte di popoli che sono liberi, di fare un censimento di tutti i popoli che sono liberi e vedere eh, se c'è disponibilità di poterli poi dare a quei cittadini che hanno già un familiare all'interno del cimitero perché è, può succedere che magari è, è, ci sono magari sono il marito che è morto o la moglie che è morto viceversa, il marito magari deve essere sempre vivo a Santa Marina, eh, scusi, a, a Pianza Raffetti quando ci potrebbe essere la possibilità di poterlo sempre dire nella stessa parte, nello stesso cimitero dove sarà un Quindi, quindi devo fare un censimento eh, se sì, eh, il dirigente adesso, non so se è stato già fatto. E comunque per quanto riguarda il regolamento siamo disponibili a votarlo quindi faremo il consiglio grazie consigliere il consigliere Banco ne ha sua volontà nella... sì, sì, per eh. sì, la ne ha volontà si grazie allora sì, anche la nostra dichiarazione di voto sarà favorevole e eh, ci devo a sottolineare eh, che eh, si è parlato di questa commissione, eh, volevo eh, sincerarmi che questo, che questo è stato inserito. Il fatto che eh, l'ultimo livello, quindi sta di prezzo, l'ultimo livello è stato un livello un poco eh, po generato, ma di fatto, in realtà, vista appunto il momento economico che stiamo attraversando, io feci la proposta in commissione di a un prezzo chiaramente popolare in maniera tale che il vanto veniva messo giù alla cittadinanza a, a fronte del disagio di stare all'ultimo livello si aveva a sua volta un più valido. Comunque eh, ritengo che il nostro voto Grazie al allora, consigliere Corto, consigliere Ludovici, ne ha facoltà. Sul fatto dell'emendamento dei caduti, se non ho capito, no. allora, allora, come il regolamento chiede sì. sì. sì. sì ha un, una data a un termine uguale per tutti e la mia strumento era quella di allungare il termine delle numerazioni per le persone che, che, che la... Della... La, Qui, sì, sono perché... qualcuno, qualcuno è morto poco ha ah, ah, morto se... di guerra no no un maschi, sì. sì, un listato, l l allora, allora, da un attimo la parola al giurista Vediamo con... se ho interpretato bene. Ci sono due tipi di esclusione, quelle ordinarie e quelle straordinarie. Le proteste sono richieste dalla famiglia, certo. quelle ordinarie invece devono fare, tra l'altro con tempi diversi. Quelle centenarie a cui faceva riferimento il consigliere Quartuccio sono quelle ordinarie che prendono parte allo scadere della concessione che è trentennale. Quindi quello che diceva il consigliere Quartuccio, penso, che si possa riferire a queste, cioè che la differenza trentennale non riguarda